Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Carissimi, eccoci al giro di boa della, nostro, eh, della nostra playlist sul libro di Genesi. Affronteremo oggi il capitolo 26. Inizieremo ad affrontare il capitolo 26. Chiedo sempre, se gradirete questa emissione, di mettere qui sotto nella campanella che vibra l'avviso per avere le notifiche ovviamente iscrivendovi al canale poi se qualcuno vuol fare qualche approfondimento abbiamo anche a disposizione la, la piattaforma mette a disposizione anche molti video per abbonati di tre fasce A, B e C cominciamo molti esegeti se prendete qualunque commentario eh, noi cerchiamo sempre di mettere qualcosa di particolare perché non avrete certamente bisogno di me prendete un commentario ve lo studiate quindi però cerchiamo di dare alcuni tagli di lettura diciamo che possono aiutare la, la lettura anche domestica del capitolo di Genesi, in questo caso il capitolo 26. Molti esegeti pensano che questa tradizione della salita, e della salita di Isacco con sua moglie verso eh, la... La terra straniera la terra straniera eh, fosse un parallelo o fosse lo stesso episodio che il padre abramo dovette vivere con sara quando fece anche lui non una salita ma una discesa una ieri verso mizraim verso l'egitto perché gli episodi sono praticamente gli stessi è lo stesso, sarebbe lo stesso episodio in realtà in realtà non è così in realtà non è così e, e il testo ce lo spiega subito. Vai Rav Ravba Arez Milvad Arahav. Ci fu mh, era presente una carestia nella terra molto di più di quella di quella Arishon, no? Quella la prima. Asheraya Bime Avram che ci fu nei giorni di Abramo e andò Isac da Abimelech e quindi l'episodio che adesso vedremo per, con Abimelech sarebbe, sarebbe in teoria lo stesso secondo questa tradizione arcaica, questa tradizione javista, almeno molti esigenti pensano questo, identica a quella di Abramo che fece quello che fece la stessa esperienza con Sara, scendendo a Mizraim, quindi dal faraone. In realtà sono due episodi diversi e il testo ce lo dice, perché? Abimele che era re dei Filistei a Gerar, Vajera si fece vedere, quindi si fece vedere, si rese visibile, Gurbarez Azot soggiorna in questa terra e sarò con te, sarò con te benedirò perché grande a te sarà il tuo seme darò a te tutte le terre queste terre e stabilirò faccio proprio così la tradizione letterale il patto il patto non è beritte, sceva è giuramento comunque il patto che giurai giuramento che giurai, gioco di parole ad Abramo tuo padre. Questo, questo gioco di parole su Sheva e Sheva, Sheva e Sheva, sette e giuramento, è la famosa, eh, il famoso rimando alla festa del, del patto, il festa dei giuramenti dei sette giorni, dei, 70, dei, 70, dei, dei 7 per 7 49 giorni, che poi alla fine rimanda sempre in maniera molto chiara, anche se under, underline, alla festa di Shavuot, alla festa di festa di Pentecoste perché in quella festa c'erano i rinnovi di tutte le alleanze, di tutte le alleanze fino addirittura al rinnovo dell'alleanza per gli Esseni e per le Sette cumraniche, sempre tutti gli anni a Pentecoste, e si sì, rinnovavano tutte le alleanze, quindi con i patriarchi e fino a quella con, con Mosè, ma anche quella con la comunità che ti aveva accolto, che è una comunità salvifica, questo è uno dei testi che loro usavano proprio per fondare, teologicamente e biblicamente, la loro dottrina. E come disse ad Abramo, come giurò ad Abramo, moltiplicherò la stirpe con te come le stelle dei cieli e darò a te e alla tua stirpe tutte le terre queste saranno benedette tutte le stirpi in te delle nazioni della terra. Poi dice, versetto 5, conseguenza, Ekev, Asher Avram, conseguenza che ascoltò Abramo, veco lì nella mia voce e custodì, in custodia stretta, i miei misvot e i miei huqhot, cioè i miei ordini, le mie norme e anche le mie torot e le mie leggi. Tra questa sequenza di, di fatti, cioè io farò l'alleanza con te, ti benedirò come moltipli ti moltiplicherò le stelle del cielo, come feci con i tuoi, i tu i tuoi figli, la tua stirpe, come giurai ad Abramo, lo confermo con te, a me in un concesso, che anche tu, eh, di conseguenza, farai, eh, custodirai, eseguirai i mitzvot, poi dice i... Eh, e Torot. Manca la quarta tipologia, che è quella del Hok. Che normalmente è una legge senza spiegazione, non c'è mai motivazione. E Yeshev Izac, Begherar, e abitò Isacco nella terra di Gerar. Qui abbiamo il famoso episodio di questa terra, identico a quella, assolutamente identico a quella di sua madre e di suo padre. Versetto 7. Gli uomini di quel luogo, presero informazioni, le istò circa la sua donna, che noi traduciamo moglie in ebraico e donna, e disse lui, stessa cosa che disse suo padre, «Ahotì i». Iarè le isti cioè, questa è mia sorella perché perché temete di dire questa è la mia donna, sempre il solito problema: aveva paura che lo uccidessero in Gerar, come Abram aveva paura che fosse ucciso a Mitzraim e ostessero uccidere lui gli uomini in quel luogo per Rifka. Per Rifka, perché chi va Marei perché era bella la sua immagine era una bella donna era bella, una bella visione e fu che si prolungarono quindi i giorni versetto 8 e vide Abimelech, re dei Filistei dice Behat a Cholon oltre la finestra vai a re, lo stesso verbo che abbiamo visto prima quando si manifestò il Tetagramma in visione a isacco e vide veinei sac <ride> gioco di parole isacco che rideva quindi scherzava aveva un modo molto intimo quindi isacco isaccheggia sostanzialmente con chi è con Rifka, isto la sua donna a questo punto abimele che ha una reazione eh, molto forte è una reazione molto logica perché dice Vecravi Melech e Leizac e chiamò a Melech Isacco Vaiomer Ach ine Isteha è eh, certo ecco quella è la tua donna Isteha i E perché mi hai detto che è mia sorella lei è mia sorella e disse a lui Isac perché dissi affinché non muoia per lei e disse Abimelech, mazotazita, vanno. è veramente qualcosa di profondamente doloroso. Ma che cosa ci hai fatto? Che cosa ci hai fatto? Che cosa hai fatto a noi? Che me shaqevechad a aam et istecha. Per un poco non giacque uno del nostro popolo, con la tua donna e avresti fatto venire su di noi Asham, la colpa finiamo qua e ordinò avimele a tutto il popolo dicendo il toccante a nogea il toccante nell'uomo a sé questo ishto la sua donna mot yumat condanna a morte saranno uccisi. Noi qui abbiamo praticamente giganteggiata, giganteggiata la figura di Avimelech, un uomo giusto, un uomo che era stato in parte, devo dire, raggirato da questa menzogna che peraltro Isacco aveva imparato per difesa, per proteggersi da suo padre con sua madre Sara quindi era rimasto un po' nel, nel racconto della tradizione della famiglia questa cosa. E, e ancora una volta, come fu con, con il Faraone, anche se sono poi due cose diverse, perché Abimele, che poi è un uomo che, lo abbiamo già visto in, in, altro, in altro ambito, era un uomo timorato di Dio, conosceva Dio, era un uomo tutto di un pezzo, era un uomo che... Eh, anche se era re di quello che poi fu il popolo antagonista per, per, per Antonomasia, del popolo di Israele, era un uomo di grande giustizia, un uomo retto e giusto, l'episodio invece del faraone fa riferimento in maniera anche profetica, perché succede praticamente all'indomani, potrei dire, della, della profezia della Ierida a Mitzrayim in Egitto dei 40 anni di schiavitù, quindi era quasi un aperitivo tossico, in quello che sarebbe successo da lì a qualche, a qualche generazione, dopo due generazioni, dopo Isaac e Giacobbe e poi 70 figli di, diciamo, del clan di Giacobbe che vanno con Giuseppe, da Giuseppe in Egitto. Quindi ci sono delle differenze, però sicuramente Abimelech giganteggia come figura morale, una figura che andrebbe recuperata, riscoperta anche per chi non era della discendenza, non è della discendenza dei figli di Israele, perché su alcune normative su alcuni stili di vita, possiamo dire così, era assolutamente fermo e addirittura più fermo e più, più cristallino dello stesso Isacco. Ricordiamoci che di Isacco, e concludo, eh, Genesi non dedica un gran, un gran spazio. E vengono sottolineate certamente le sue, le, sue, le sue virtù spirituali, era un uomo sicuramente che da quello che emerge nel suo nascondimento e nella sua pietà molto profondo, ricordiamoci che sia lui che suo fratello, eh, ve lo anticipo, eh, quando eh, dovranno così eh, sobbarcarsi l'onere della sepoltura di Abramo, eh, sono insieme, non sono mai stati rivali sostanzialmente, e entrambi faranno una morte da giusti. Spireranno e poi moriranno. Mentre sono pochi nella Bibbia che fanno questo, l'ultimo è stato Cristo, ovviamente, per forza, Dio fatto uomo e quindi prima hanno dato loro lo spirito e poi sono morti. Quindi non hanno fatto la morte di tutti i mortali che muoiono in quanto non riescono a trattenere assolutamente la vita in loro. No, loro hanno fatto avendo vissuto una vita da giusti, anche se questo episodio è deplorevole, è un episodio basso, sicuramente non è un episodio che nei commentari noi troviamo particolarmente enfatizzato, eh, però sicuramente è stato, è stato un uomo di, di grandissimo spessore, ha portato avanti la, la fede difficilissima nella monolatria di suo padre Abramo ed ha vissuto una vita decisamente, decisamente pia. Isacco non c'è molto, molto materiale, molto più materiale della tradizione ovviamente eloista. Noi lo abbiamo ov ovviamente con Giacobbe e quindi, cambio del nome, Israele. Vi saluto e vi ringrazio. E la prossima volta riprenderemo dal capitolo 26, dal versetto 12 in avanti. Ciao e grazie.